Buongiorno a tutti. Buonasera a tutti. È bello poter essere qui anche questa domenica. È di stare qui il domingo. La domenica è il giorno del Signore. È il domingo è il giorno del Signore il giorno dove possiamo stare tutti quanti insieme e condividere la parola di Dio. La pastora diceva che Dio ci custodisce e ci guarda quando entriamo e quando usciamo. La parola della pastora diceva che Dio ci cuida quando entriamo e quando saliamo. Ma soprattutto quando usciamo per andare a fare cose buone. Però soprattutto quando saliamo per farlo buono. Perché non so se lo sapete che in Italia c'è un termine, in Napoli c'è un termine. Perché non so se lo sapete, però in Napoli c'è un dito. Per chiamare i ladri. Ah, hay una palabra para llamar los ladrones. que es che smaiuolo. E viene da una storia antica. E viene da una storia antigua. que i prima di andare a rubare, los ladrones antes de ir a robar, andavano praticamente dalla la Maria, dalla statua della Vergine Maria. De la statua della Virgen. E andavano a pregare per fare in modo che gli andasse bene il furto. E iban a orar para que les fuese bien uh... La... Il, il... il... il... il... il... il... No, robo il robo. No. Non sto scherzando, veramente è un fatto storico. Però realmente è passo questo, è qualcosa di storia. Quindi Dio ci guarda quando usciamo e quando entriamo. Quando per fare la sua volontà. Per fare No per fare le cose sbagliate. No para malo. Vale. Quindi guardiamo bene le cose che facciamo. Así que bien lo que Perché se lui ci guarda per custodirci. Perché se lui ci mira per cuidarnos. Vedi anche le cose sbagliate che noi facciamo. Oggi voglio parlare di un argomento importante. Che cosa vedono le persone intorno a noi? Quando ci guardano, che cosa stanno guardando? Stanno guardando una persona come le altre? Stanno vedendo una persona come le altre? O una persona diversa? O una persona differente. O una persona che ha avuto un'esperienza diversa. O una persona che ha avuto un'esperienza differente. Perché quando noi abbiamo un'esperienza reale con Gesù. Real con Jesús, questo si vedrà anche dalle altre persone che ci sono intorno. Questo si vedrà anche dalle altre persone che también Queste persone ci guarderanno. vanno a guardar. E diranno, quest'uomo, questa donna, non è, non è una persona normale. C'è qualcosa di speciale nella sua vita. C'è qualcosa sua vita. Perché quando noi incontriamo Dio, a Dio non siamo più gli stessi. Gli stessi. Veniamo completamente trasformati. Somos trasformati. E questo cambiamento è visibile negli altri. Este è visibile altri. Per questo abbiamo bisogno di avere un incontro reale con Gesù. Per questo avere un incontro reale con Gesù. Tutti i giorni. Todos los días. en Ezequiel capítulo 36. Del versículo 25 al 27. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Del versículo 25 al 27. Y esparceré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias.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 quello che ci trasforma veramente lo che realmente nos cambia è un incontro reale con Dio è un incontro reale con Dio qualche anno fa in Sud America haciato unos anni in Latinoamérica arrestarono un, un delinquente molto famoso pusieron in la cárcel un criminal molto famoso era una persona spietata era una persona horrible aveva ucciso tantissima gente aveva matato un monton di gente aveva fatto stragi aveva fatto... Hecho... Tutti avevano paura e timore di lui. Tutti miedo. E quindi quando lo arrestarono... Entonces, lo carcere... Lo portarono direttamente nella parte più eh, protetta del carcere. Lo parte más del cárcel, dove lui non poteva avere contatto con nessun altro prigioniero. Dove lui non poteva avere contatto con nessun altro prigioniero. Non poteva uscire a quell'ora di libera per poter andare... Eh, nello spazio aereo, nello spazio aperto. Non poteva salire in questa ora libera del giorno per andare in spazio aperto. Solo doveva stare in, piccolo, in questa piccola stanza chiusa. Solo doveva stare in questo piccolo quarto serrato. E quindi tutto il giorno lui gridava, bestegnava. Así que tutti i giorni lo gritava, diceva, las premias. a picchiare y... vicino al muro. iniziava a pegare cerca della pared. Perché non aveva niente da fare. Perché non aveva niente da fare. Alla fine dice: Ma non c'è neanche qualcosa che io posso leggere. E, e alla fine dico: Per non hai nulla che puoi leggere. E quindi una guardia gli portò una Bibbia. Una, guardia le trajo una Bibbia. E lui iniziò a leggere questa Bibbia. Él a leer la Bibbia. E passarono diversi mesi. Y passarono unos meses. E dopo tanti mesi, iniziarono a decidere di dargli un poco eh, di spazio, di libertà. E E quindi decisero un orario in cui lui doveva uscire un'ora dalla sua cella e stare all'aria aperta. Su al, al e tutti i poliziotti erano lì preoccupati. E i nostri poliziotti stavano lì preoccupati. Perché non sapevano quando questo uomo usciva da là dentro quello che poteva fare. Perché non sapevano che questo hombre quando saliva da lì lo a fare. Se poteva uccidere una guardia, se poteva cercare di scappare. Si poteva andare un guardia o trattare di scappare. Però nel momento in cui aprivano la porta, la puerta, e tutta la polizia era lì pronta per vedere cosa avevano fatto. Stava ahí lista para ver lo que lui, hecho. lui uscì con la bibbia in, mano e, la in la mano. e disse Gloria a Dio, Gesù è il mio Signore, Gesù è il mio salvatore. Si mise in ginocchio e iniziò a pregare lingue davanti a tutti. Se puso de rodillas, a de todos. E la gente, tutti quanti riconobbero. Que la gente reconoció che era un altro uomo era un hombre y ahí en esa cella lontano da tutto e da tutti todo y de todos lui aveva incontrato e a perché un incontro es lo que realmente puede cambiar la nostra vita perché un incontro è quello che realmente può cambiare la nostra vita. Quello di cui noi abbiamo bisogno è che necessitiamo. È un incontro reale con il re dei regoli, il Signore dei Signori. Es un incontro reale con il Re dei Re e così. Perché quando tu incontri Dio, Dios, si vede nella tua faccia, si vede si vede nel tuo comportamento. Si nota Ti senti diverso. Ti Lo vivi in maniera diversa. Lo in maniera differente. E perché... questo incontro deve essere ogni. Giorno. E incontro tiene che ser cada día. Un giorno Mosè salì su una montagna per incontrare Dio. Una para a Dios. E, e quando Mosè scese da quella montagna, e de la montagna, la sua faccia risplendeva di una luce. Su cara de luz. La gente lo guardava. La gente lo mirava, e dovevano, dovevano chiudersi gli occhi, e gli occhi. Perché questa luce era così forte perché luce era tan fuerte, che alla fine Mosè si è dovuto mettere un velo davanti alla faccia che al final che un velo davanti alla de cara Moisés era stato con Dio e adesso iniziava a brillare e la gente poteva guardarsi lo spettacolo e la gente poteva mirarsi lo spettacolo perché quando tu sei con Dio e hai un incontro reale con Dio un real con Dio si vede nella tua faccia Se ve en tu cara. si vede nei tuoi occhi e la gente che sta intorno a te la gente de ti, ti guarderà Te va a e dirà non è più la stessa dirà, no es la misma persona non è più l'uomo e la donna di prima no es el la mujer de antes. adesso è differente. Ahora es differente e questo noi lo vediamo in tanti uomini della Bibbia, y vemos en de la Bibbia. per esempio Giacobbe Giacobbe è venuto da una storia particolare. Jacob vino da una storia particolare. Il nome Giacobbe significa ingannatore. Il nome Jacob significa ingannatore e lui è stato un ingannatore. Él fue un engañador. Perché ha ingannato la sua famiglia. Perché ha ingannato sua famiglia. Ha ingannato suo padre. Su padre, ha ingannato suo fratello, ha ingannato suo hermano. Un giorno quando il padre stava cercando di, um, eh, di dare l'eredità. Quando il padre stava trattando di dare la herenza. Lui si era, era messo que... sopra i bracci la pelle di una pecora. Perché il fratello era peloso. Perché l'ermano aveva molto vello E quindi lui si era messo sulle braccia questi peli. Así que, pues, se puso sobre los estos pelos. Perché il padre ormai era cieco. Perché il padre stava cieco. E quindi l'unica maniera che il padre aveva per distinguere se era il figlio oppure no. Así que la única manera que tenía el padre para distinguir si era el hijo o no era tocando la, el brazo de Jacob. Era tocando el brazo de Jacob. Y quindi Jacob che era un ingannatore, Así que Jacob que era un engañador, si finse di essere il fratello. Si fin, fingió ser el hermano. El il padre non si fidava. Il padre non confiava. Dice, ma la voce non mi sembra quella tua, figlio mio. Dice, però la voce non mi sembra la tua. Fammi toccare se le mani hanno i peli. Fammi toccare se le mani hanno i peli. E vedeva che aveva un sacco di peli. E vedeva che aveva molti peli. Ah, ok, allora tu non sei Giacobbe. Allora non eri Giacobbe. Sei Saú. E gli diede la benedizione. E gli diede la benedizione. E quindi Giacobbe si prese la benedizione con l'inganno. Sì, dice, tomò la benedizione con l'inganno. Non se la prese perché Dio lo posizionò in una posizione diversa non lo tommo perché Dio lo puso in una posizione differente sai nella nostra vita non siamo noi a dover scavalcare e trovare una scoccia di lui è noi mm. è Dio che ci deve posizionare Ma è Dio che lo pone ahí. una decina di giorni fa mi ha telefonato un fratello dall'Italia hace unos 10 giorni mi apostolo io voglio servire il Signore apostolo io voglio servire il Signore cosa devo fare? che devo fare? E quindi io gli ho detto, guarda, che è una cosa lunga. io gli ho detto, mira, che è un salvo molto largo. Devi essere seguito. Tieni che sermelo seguito. Devi fare tutta una serie di, di passi. Tieni che sermelo. E lui mi ha detto una cosa. E io mi ha detto algo. E non si può fare prima. Però non si può essere antes. Non c'è una scorciatoia. Non è algo más rapido. <ride> non so, faccio una scuola veloce. Studio pure la notte, però. In qualche giorno, qualche mese risolve il problema e divento pastore. Non so, sì, mi vado una scuola rapida, studio di noce, però è rapido che que... no, no, mi vuole pastore. No, no, no, non funziona così. Non funziona così. Non sei tu che puoi trovare delle scorciatoie. Non sei tu che incontri il cammino più rapido. È Dio che ti deve posizionare nella posizione corretta. È che ti pone nella posizione corretta. Perché quando tu hai un incontro reale con Gesù. Perché quando un incontro reale con Gesù. Dio ti cambia e ti trasforma dall'interno verso l'esterno che tu diventi nuovo si vedrà nella gente. Quando tu ti una persona nuova, questo si vedrà nella gente. La gente ti guarderà e ti vedrà differente. La gente ti va a mirare e ti va a vedere che sei differente. E questo è quello che è successo con Giacobbe. E es questo è quello che passò con Giacobbe. Era l'ingannatore. Era l'ingagnatore. E fu ingannato. Ti fu ingannato. Perché quello che tu semini quello raccoglie. Perché quello che sembra è se lo E quindi fu ingannato dallo zio. E fu ingannato per il tio Lui voleva sposare una donna ne quería casarse una mujer. Y alla fine gli elimiso lo mastro nel letto. E le va questo altra nella cama. E la mattina quando aprì la finestra E la mattina quando aprì la ventana. Sorpresa, sorpresa. <risa> non la donne che tu volevi, era la sorella. Non è la mujer è que la donna che crei, è sua sorella. E chi è questa? Io sa che Con chi sono messa a letto sta roba? Con chi è sto nella cama, sono <risa> e quindi lui passò da un problema ad un altro, e si, passò da un problema altro. fin quando non arrivò il momento della verità il momento della fu il momento in cui Dio lo mise in confronto con i suoi peccati fratelli e sorelle, non possiamo ingannare Dio forse possiamo ingannare il nostro Padre Forse possiamo ingannare il nostro padre. Forse possiamo ingannare il nostro pastore. Se possiamo il nostro pastore. Forse possiamo ingannare la società. Ingannare la società. Ma arriverà il momento in cui Dio ci metterà di faccia con la realtà. Però arriverà un momento in cui Dio ti prenderà cara a cara con la situazione. Giacobbe era dovuto scappare perché il fratello lo voleva uccidere. Jacob dovuto scappare perché il demano lo voleva E dopo più di 14 anni ritorna a casa. E dopo più di 14 anni torna a casa. E, e quando il fratello lo sa, e lo, sabe, lo va a incontrare con 400 uomini armati. Vai con 400 uomini armati. Sai, tu non vai ad un appuntamento a prenderti il caffè con un esercito armato. Sai, tu non vai a una cita per tomarti un caffè con un esercito armato di 400 persone. Tu vai lì con un esercito armato perché lo vuoi tagliare la testa. Sì, vai con esercizi perché devi scontare la cabeza. E quindi Giacobbe sapeva bene che il giorno dopo molto probabilmente sarebbe morto. Así que Jacob muy bien que e, quindi, e quindi rimase tutta la notte da solo a pregare con Dio. Sapete, quando i problemi sono grandi è lì che ci ricordiamo che è tempo di pregare. Ah, quando le cose vanno bene molti non pregano, non cercano Dio. Però quando le cose vanno bene, molti non orano, non uscano Dio, non vengono più in chiesa, non vengono in lesia. Però appena ci sono i problemi, tutti a pregare. Però quando hai problemi tutti saranno. Sapete come si dice, no? Sapete come si dice? Su un aereo che sta accadendo non c'è nessun ateo. Sobre un avion che sta cayendo un animo ateo. Quando ci sono i problemi tutti cercare Dio. Quando ci i problemi tutti stanno cercando a Dio. E Giacobbe è rimasto una notte intera a lottare con un uomo. E Giacobbe si una notte intera luttando con un uomo. Era un angelo. Era un angelo. Era Dio. Era Dio. Tutta una notte a lottare per la sua benedizione. Tutta una notte lottando per la sua benedizione. Per la sua vita, per quella della sua famiglia. Per la sua vita e la della sua famiglia fino a quando non inizio l'alba. No e quindi quest'angelo disse, fammene andare. Así que dijo, bueno, ma Giacobbe disse, non ti lascerò andare se prima non mi avrai benedetto. No no e arrivò la benedizione. la benedizione. Una bella ammazzata il piede. Un colpo nel piede. Cioè, ma come era una benedizione questa? Dice, però, è una benedizione. Sì. Sí. Sí. Perché molte volte Dio per benedirci deve rompere il nostro orgoglio. Porque Dios muchas veces para bendecirnos tiene que romper nuestro orgullo. Pensamos, de ser pensamos que somos los mejores. No lo sé, so, magari vez hemos tenido los mejores votos en la escuela y pensamos que somos bravísimos. Pensamos que hemos sacado las notas más altas en la escuela y pensamos que somos muy buenos. Y, no y nunca pensamos en los demás. Y nunca pensamos en demás. Estamos llenos de orgullo. Estamos llenos de orgullo. Y ahora llega el, que Dios hacer algo para y llega el momento en que Dios tiene que hacer algo para cambiar. Ma come? Io ti ho chiesto di benedirmi. Però io ti spedivo di benedetto. E tu mi hai dato una mazzata nel piede. Mi hai dato un colpo nel piede. Però da quel momento Giacobbe non fu più un ingannatore. Però in quel momento Giacobbe già non fu un ingannatore. Giacobbe divenne Israele. Giacobbe si Israele. Padre di moltitudini. Padre di moltitudine. E la sua maniera di camminare non era più la stessa. E la sua maniera di camminare non era più la stessa. Camminava in maniera diversa. Camminava cam in maniera differente. Quell'incontro con Dio lo trasformò per completo. Da quel momento in poi Giacobbe non ingannò più nessuno. Giacobbe iniziò a camminare in maniera diversa. Ed era una persona completamente diversa. Io Al punto che quando il fratello lo ha guardato, decise di non ucciderlo più. Ya, uh, pensò che non no voleva matarle ma lo abbracciò sino lo abbracciò il suo nemico divenne suo alleato su enemigo, suo nemico è suo alieato dice adesso ti posso lasciare qualcuno di questi miei uomini no. per scortarti come, come guardie dice ora che puoi lasciare uno di misi uomini per llevarti come guardia per aiutarti la persona che lo voleva uccidere divenne suo amico la persona che voleva matarle è tornato suo amico però Esaù poteva vedere qualcosa di diverso però Esaù vedeva qualcosa di vedeva che Giacobbe non era più lo stesso Giacobbe di 14 anni prima vedeva che Giacobbe non era il mismo Giacobbe di hace 14 anni si vedeva che Giacobbe era differente si che Jacob era differente. perché Giacobbe aveva avuto un incontro con Dio perché Giacobbe aveva avuto un incontro con Dio ed era stato completamente trasformato e aveva stato totalmente trasformato oggi ognuno di noi ha bisogno di avere un incontro reale con Dio Y cada uno de nosotros necesita tener un encuentro real con Dios. No soltanto quando ci siamo convertiti. Non solo cuando nos convertimos. Todos los días. Todos los días. Tenemos que estar con Dios. Con per fare in modo che quando la gente ci incontra e ci guarda. Para que la gente nos nos mire, dice questa persona è differente. Dice, questa persona è Ma non è diversa perché magari si veste con la giacca, con la cravatta. No perché si vede negli occhi che c'è qualcosa di differente. Si, si sente un profumo. Si sente un profumo. Ed è il profumo che quella persona è stata con Gesù. E' il profumo che questa persona è con Gesù. Lo stesso Mosè non ha incontrato solo Dio sulla montagna quando è sceso che gli privavano la faccia. Il mismo Mosè non ha incontrato Gesù solo nella montagna quando bajò e gli aveva la cara. Ma ha avuto un incontro speciale anni prima. Sino che tuve un incontro speciale hace anni. Quando lui era ragazzo, quando lui era chico, andò a trovare i suoi fratelli. Fui a incontrare i suoi hermani. Lui era il figlio della figlia del faraone. Él era el hijo de la hija del faraón. Era orgulloso. Era, tenía mucho orgullo. Y vi a un soldado que estaba litigando. vio a un egipcio que estaba litigando con, con uno de sus fratelli ebreos. Y vi un egipcio que estaba peleando con uno de sus hermanos judíos. Y lo uccise. Y lo mató. E all'improvviso lui è dovuto scappare a causa di un omicidio. E doveva scapparsi per questo omicidio. Non se è andato da solo. Non fu solo. Fu costretto a lasciare l'Egitto perché aveva fatto un guaio enorme. a dejar hizo un enorme. Non è come voi vedete nel cartone della Disney. Non è come lo vedete nel libro della Disney. Che lui se ne scappa per, perché è colpito dalla situazione. Che se scappa perché sta in shock per la situazione. No, no, se lui a scappavolo il faraone lo uccideva. Sino che si lo e lui è costretto a scappare. E è stato 40 anni, 40 anni nel deserto. Fino a quando un giorno non succede una cosa strana. Hasta que un, no pasa algo raro. un prumo ardente non si consuma. Un non si consuma. E quindi lui viene attirato da questa cosa. E e lì ha un incontro con Dio lì lui ha un incontro reale con il Signore e esce da questo incontro differente e sale di questo incontro differente. Torna in Egitto dalla sua famiglia. Vuole in Egitto sua famiglia. Però adesso la gente lo guarda. Però la gente lo mira. Non era lo stesso Mosè di 40 anni prima. Non è il stesso Mosè di 40 anni. Adesso aveva dei segni, dei prodigi. Adesso aveva segni e i prodigi. Profetizzava da parte di Dio. Profetizzava da parte di Dio. Si vedeva che era stato con Dio. Si vedeva che aveva stato con Dio. E la gente che è intorno a noi. la gente che sta al giorno di noi. Cosa dice? Che, dice, che siamo come gli altri che siamo come gli altri o si vede che noi siamo stati con Dio o se ve che con Dio questo è il, di è il punto di oggi perché quando noi stiamo con Dio con Dios, si vede nota. e la gente che è intorno a noi lo vedrà di dirà questa persona qualcosa di speciale va a dire persona ha qualcosa di speciale. però non è qualcosa però non è, è qualcuno è salvi. È qualcuno che vive dentro di noi. È qualcuno che vive dentro di de noi. Amen. Amen. La stessa cosa è successa alla donna samaritana. La samaritana. Era lì presso il pozzo a mezzogiorno. Stava lì nel pozzo al mezzodì. E sapete, non era normale che a mezzogiorno si andava a prendere l'acqua. E sapete, non è normale che al mezzogiorno si andava uh, a ricogliere l'acqua. Normalmente si prendeva l'acqua la mattina presto. Solía, uh, la Oppure per la sera. La Però questa donna era lì a mezzogiorno per non essere vista da nessuno. Però questa donna stava lì al mezzogiorno per non essere vista da nessuno. Perché Gesù le profetizza che yes. lei aveva avuto cinque mariti. Le que e quello che teneva adesso non era il marito. Ahora su Quindi lei aveva vergogna di farsi vedere dagli altri per il suo passato. per il suo passato. Per il suo peccato. Per il suo peccato. Però lì ha un incontro con Gesù. Ahí tengo un con Jesús. Y l'incontro con Gesù. E all'improvviso, lascia Gesù e torna in mezzo al paese. Dipende da fa va al país. Ho incontrato un uomo, m'ha detto tutti i fatti miei. un uomo e mi ha dicho tutte le mie cose. Sarà il Messia. la gente cuando la vide? La gente quando la Ha disse questa donna non è più la donna visto al dijo, mujer ya no es la mujer que hemos visto antes que se fue al pozo." Donna es Esta donna mujer ahora es diferente. ¿Qué cosa ha fatto? Che droga si è presa? Che droga si è Qual è la spa in cui è andata? Qual è la spa in cui fu? No, qualcosa di diverso ci sta. Alcuni di differente tiene che tenere. Però lei disse, io ho incontrato il Messia. Però io dico, io ho incontrato il Messia. Ho incontrato Gesù. A Ed era una donna diversa. E era una donna differente. Tu non puoi continuare ad essere lo stesso una volta che hai incontrato Gesù. Tu non puoi seguir sendo il mismo una volta che a Gesù. Quando la gente incontrava a Gesù potevano succedere due cose. Quando la gente incontrava a Gesù passare due cose. O lo odiavano e cercavano di ucciderlo. O lo matavano e trattavano di matarlo. Oppure lo amavano e cambiavano le loro vite. O lo amavano e cambiavano le Tu non vedi mai che nessuno è rimasto indifferente. Tu vedi che nessuno è indifferente. La eh? gente o lo amava o lo odiava. La gente o o lo e questa è la stessa cosa che succede a noi. Lo che a Quando Gesù vive dentro di noi, dentro de nosotros, la gente o ci ama o ci ode". La gente o nos ama, o nos odia. Se vede Dio dentro di noi, se vede Dio dentro de nosotros, ci amerà. Nos va amar. Ma se una persona che è dentro ha qualcosa di spirituale negativo, se una che di spirituale negativo ci odierà senza motivo. Nos va odiar sin razón. Dobbiamo vivere un'esperienza soprannaturale con Dio. La stessa che hanno vissuto anche gli apostoli. La misma che Quando Pietro e Giovanni ricevettero lo Spirito Santo? Quando Pedro di Juan il Signore Spirito Santo scesero e iniziarono sì, sì, a, evangelizzare, bajarono, a evangelizzare. E incontrarono uno zoppo che stava vicino al tempio, seduto. E un, un che stava cerca del templo, E quest'uomo era lì a chiedere e la limosina. E loro lo guardarono. E lo miraron, guardaci lo mirarono. dissero. Lo presero, lo alzarono. Lo agarrarono, lo levantarono. E dice, si sì, guarito nel nome di Gesù. che non si nel nome di Gesù. E quindi era stato un grande miracolo, ci fu una grande folla. Un gran milagro, hubo mucha gente e la gente invece di festeggiare la gente invece de celebrar, prese Pietro e Giovanni e, Juan, e li portò davanti ai farisei. E davanti ai farisei. Li portò davanti ai religiosi. De religiosi. Questi uomini vanno in giro guarendo la gente. Questi uomini si vanno per la calle sanando la gente. Che cosa vogliono fare? Che vogliono fare? e lì loro li attaccarono gli dissero che non dovevano predicare Gesù e lì se lo lo attaccarono gli disero che non tenías que, no que predicar però tu leggi una cosa particolare Federiche però tu leggi algo entre las i farisei guardaron, que los si guardarono. che farisei forse mirarono e dissero si vede che sono stati con Gesù i i dijeron se ve que con Gesù loro erano stati così con Gesù, così insieme, così uniti con Gesù. E furono tan giuntos con Gesù. Che quando la gente li guardava, guardava Gesù. Cuando la gente los miraba, veía a Jesús. Por eso los primeros discípulos fueron llamados cristianos. Que significa, cristi". que significa pequeños cristos. Como de la copia piccolina de Jesús. Como pequeñas copias de Jesús. Porque la gente que había conocido a Jesús. Porque la gente che había conocido Jesús li Los miraba. Y diceva: ah, è es proprio igual a o sea, Este es exactamente como Jesús. Porque cuando lees con Jesús. Porque cuando estamos con Jesús. Noi diventiamo come Gesù. Come él. Siamo un pochettino come la Luna. Siamo come la luna. Sapete come la luna fa luce? Sabes la, luna hace la, luz? la luna non è come il sole, non ha una luce propria. La luna, sole, tiene propria. La luna fa una luce riflessa. La luna hace una luce rifle, rifle, Riflette la luce del sole. E alla stessa maniera, quando noi siamo con Gesù, de la misma manera cuando nosotros estamos con Jesús reflejamos la gloria Re, uh, reflejamos su gloria y reflejamos la gloria de gloria en gloria y reflejamos la gloria de gloria en gloria de gloria se <risa> ve si estamos stati con Jesús se ve si estuvimos con Jesús y la gente lo debe ver y la gente tiene que verlo Saulo Tutti... Saulo. Ah, Saulo tutti lo conoscono come Paolo. Tutti lo conoscono come Paolo. Però lui era un religioso. Però lui era molto religioso. Cresciuto insieme a Gamaliele. Cresciuto giunto uh, con Gamaliele. Ah, Gamaliele. Conosceva la Bibbia. Conosceva la parola. Ed era contro i cristiani. Stava incontro i lo cristiani. Li perseguitava. Li perseguiva. E un giorno, mentre stava camminando sulla via per Damasco. E ogni mentre stava camminando per il cammino a Damasco, all'improvviso succede qualcosa. di repente passa qualcosa. Una luce. Una luce. Una voce. Una voce. Crolla. Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Paolo, perché mi persegui? E Paolo, chi sei, Signore? Paolo, chi era il Signore? Sono Gesù che tu persegui. persegue. Più che un incontro fu uno scontro. Un incontro, fu un una lucha, un Dove Dio distrusse a Paolo. Donde Dios Paolo. Il, suo Il suo orgoglio, Le sue credenze religiose. Sus Tutto quello che lui pensava. Lo que pensava. In un giorno crollò tutta la sua vita. In un giorno la sua vita. Y, alla fine y al final iniziò a caminar ciego y Dios mandó un servo che si se chiamava Anania per guarirlo. Dio mandò un servo chiamato per sanarlo. E es la gente cuando lo veía decía, "Ma chi è questa persona?". E la gente quando lo vedeva diceva "Pero quién es esta persona?". Non è più lo stesso. No es mismo. Prima Antes perseguía a los cristianos. y ahora está predicando justamente lo mismo que los demás predicaban e la gente lo vedeva non aveva la stessa faccia la gente vedeva che io non aveva la stessa cara ormai aveva perso le scaglie dagli occhi si era quitato las le scaglie della religiosità erano cadute. Perché aveva avuto un incontro, reale con Gesù. Perché aveva un incontro reale con Gesù. Abbiamo bisogno di incontri reali con Gesù, non di religione. Perché la religione ci mette le squame sugli occhi. Perché la religione tappa gli occhi. Mentre l'incontro reale con Gesù ci toglie gli i Sì, sí, però un incontro reale con Gesù non si libera i nostri. E dà la possibilità di farci vivere il vero proposito che Dio ha per noi. E nos dà la possibilità di vivere il reale proposito che Dio tiene per noi. Paolo pensava che il suo proposito era di perseguire i cristiani. Paolo pensava che il suo proposito era perseguire i cristiani. Si era dato con tutto il cuore a questo. Si era dato con tutto il suo corso. Si faceva fare le lettere dai sacerdoti per andare a perseguitare i cristiani. Se facciamo le uh, carte dei sacerdoti per perseguire i cristiani. No aveva capito che Dio aveva un proposito per la sua vita, la religione ci fa diventare ciechi la religione non e non riusciamo mai a vedere il proposito che Dio ha per noi, ma quando abbiamo un incontro con Dio i tappi cadono e finalmente possiamo vedere il proposito che Dio ha per noi perché, perché Dio ha un proposito per ognuno di noi però questo proposito può essere rivelato soltanto da un incontro reale con Cristo perché sembra può essere rivelato semplicemente da un incontro personale con Dio. Non te lo può rivelare la religione. Non te lo può rivelare la religione. Non te lo può rivelare un profeta. No te lo può rivelare un profeta. Non te lo può rivelare un pastore. No te lo può puedo... no rivelare un pastore. Solo un incontro reale con Gesù può rivelare il proposito che Dio ha per la tua vita. Solo un incontro reale con Gesù può rivelare il proposito che per Dobbiamo diventare divino Dobbiamo Dipendenti da un, da un incontro personale con Gesù ogni giorno costruire la nostra vita non su regole religiose costruire la nostra vita non solo le regole religiose ma sopra una con Dio. solo una relazione con Dio perché Dio è venuto per darci una relazione perché Dio è venuto per darci una relazione non una religione, non una religione. dice Ezequiel 36 verso la 25 al 27 Dijo, dice Ezequiel 36 verso 25 al 27 <coughs> E espaciré sobre vosotros agua limpia e seréis limpiados de tutte vuestra inmundicia e de tutti vuestro ídolo os limpiaré E os daré de corazón nuevo y pondré espíritu nuovo dentro de vosotros E quitaré de vuestra carne il corazón de piedra e os daré un corazón de carne E pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos e los pongáis por obra. Questo è quello che noi dicevamo anche domenica scorsa. quello che siamo stati merando il domingo passato. Quello che può cambiare il nostro cuore è solo Dio que puede cambiar nuestro corazón solo es Dios. Y cuando lo Spirito Santo viene sobre nuestra vida, il nuestro cuore cambia. Nuestro corazón cambia. Lui nos pone el deseo de hacer la voluntad de Dios. Lui nos pone el deseo de leggere la Biblia. nos pone el deseo de leer la Biblia. Lui, de lui, de lui nos pone el deseo de cercarlo. Più noi lo cerchiamo, más lo buscamos. Y más lo buscamos. Y más lo buscamos. Y más lo diventa la nostra droga, A, hasta vuole droga. che no, non ha effetti collaterali, Sin effetti collaterali. anzi no c'è un effetto collaterale o si tiene uno di trasformare la nostra vita in meglio vita in mejor. mentre la droga che viene dal diavolo distrugge la nostra vita, vita vivere la presenza di Dio la costruisce la di Dios la la mentre la droga distrugge il nostro futuro, futuro vivere la presenza di Dio Fa sì che noi entriamo nel nostro futuro. E la domanda che noi ci ponevamo all'inizio è la pregunta che al è cosa sta leggendo la gente intorno a noi nella nostra vita? Che sta leggendo la gente al di noi nella nostra vita? Quando la gente ci guarda, cosa legge? Quando la gente ci vede, che sta leggendo? Dice l'Apostolo, però perché dice cosa legge? Però perché dice che legge? Voglio farvi vedere cosa dice Paolo in 2 Corinzi capitolo 3. Vamos a ver qué dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2, versículo 3, versículo 2 y 3. Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiestos que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Noi siamo lettere di Dio. Somos letras de Dios. Scritte non con inchiostro. Scritte no con tinta. Ma mediante lo Spirito di Dio Sino que con el Espíritu de Dios. E non su di pietra, y no solo i tablas de pietra. Ma su cuore di carne. Sino che tablas de carne del corazone. E perché Dio ci scrive come delle lettere? Perché Dio non ci scrive come lettera. Per essere letti ¿Para ser por quién? da chi? Per essere leíti per qui? Dalle persone che sono intorno a noi. De la gente che sta alrededor de nosotros. Che la gente intorno a noi deve vedere, deve leggere. Che la gente alrededor di noi può vedere. Quello che que lo Spirito ha fatto, ha scritto dentro di noi. Perché lo Spirito ha e lo scrive dentro di de noi. Siamo una testimonianza vivente di Dio sulla terra. Siamo un testimoniano vivente di Dio sulla tierra. Perché la gente non vede Dio. Perché la gente non vede Dio. Perché Dio è Spirito. Perché Dio è spirito. Però lo può vedere attraverso di noi. Però può vedere attraverso di noi. Perché noi siamo delle lettere che Dio ha scritto. Perché siamo delle lettere che le ha scriviamo. A me piace molto la pittura. Mi piace molto la pittura. Purtroppo non ho troppo tempo per dirigere. Anche non tengo molto tempo per farlo. Però se riesco qualche volta torno a riprendere un po' i pennelli. Però se tengo tempo lo volverai a farlo. Perché è bella la pittura? Perché è bella la pittura? Perché l'autore può esprimere. Quello che ha dentro. Perché l'altro può espressare lo che viene dentro. E tutte le persone che sono intorno che guarderanno quel quadro. E tutta la gente che sta dentro e che vanno a mirare quel quadro leggeranno. Leeranno. Non i colori. Non i colores. Ma quello che è il sentimento che c'è nell'artista che lo ha dipinto. Sino il sentimento che c'è nell'artista che lo ha pintato. Noi siamo come dei quadri di Dio. Somos como quadros di Dio. Dove Dio ci ha pittati Dove Dio ci ha pintato per fare in modo che la gente, la gente quando guarda noi nos mira a nosotros, non vede noi no nosotros, ma vede quello che Lui è in noi que él es en abbiamo bisogno che Lui torni a vivere dentro di noi que él a vivir dentro de questo deve essere un'esperienza di tutti i giorni tiene que ser de todos los días. per fare in modo che la gente quando ti veda, veda Dio hacer que la gente cuando te vea ve a Dios. ¿Qué ve la gente dentro de ti? ¿Qué ve la gente dentro de puede decir de tu marido, tu mujer? ¿Qué pueden decir de tu marido, de tu esposa? ¿Qué pueden decir tus hijos, tu vecino? ¿Qué pueden decir tus hijos o tu vecino? ¿Tus colegas del trabajo? come con Giacobbe vedono inganno o vedono Israele popolo di Dio come con Jacob ven, uh, o Israele come popolo di Dio come Mosè vedono un omicida o vedono l'inviato da Dio come Mosè vedono un omicida o un inviato da di Dio un profeta di Dio come la samaritana che vedono fornicazione come la samaritana che ven fornicazione o la testimonia quello che testimonia un incontro con Dio o un testimone dell'incontro con Dio quando vedono Pietro e Giovanni cosa vedono? quando viene Pedro Pietro e a Juan che vengono? pescatori Pescadores. o similitudini con Cristo o similitudini con Dio cosa vede la gente quando ti guarda? che vede la gente quando ti mira? cosa legge la gente dentro di te? Lo, che, è eh. che è lo che le la gente dentro di te? abbiamo bisogno che Dio scriva nel nostro cuore abbiamo bisogno di dare tempo a Dio finché lo scriva per possiamo essere persone diverse perché siamo persone differenti E entrare realmente in quello che Dio ha stabilito per la nostra vita entrare realmente in quello che Dio ha stabilito per la nostra vita abbiamo bisogno di vivere un incontro con Cristo tutti i nostri giorni. necessitiamo vivere un incontro con Cristo tutti i nostri giorni Amen. Okay. Amen. quindi vogliamo avere adesso un momento per pregare vogliamo salutare le persone che ci stanno seguendo in diretta attraverso Facebook a los mm hermanos che ci stanno seguendo in diretto